un nuovo video. Oggi siamo qua per fare un altro video sul Zero Waste e questo sarà un video, um, come si dice, un po' di quelli commoventi. No, non è vero. <ride> Oggi siamo qua per fare un video um, dove voglio parlare di come è stato quest'ultimo anno della mia vita per quanto riguarda il Zero Waste. Non parliamo di altre cose perché se devo fare un video su come è stato quest'ultimo anno della mia vita su altre cose dovrei parlare per sei ore e... no. Quindi, allora, io l'anno scorso, a novembre, credo fosse fine novembre, mi sa, avevo pubblicato il mio primissimo video che riguarda il Zero Waste, che ve lo lascerò il linkato qua sopra se volete andare a vedere, ero molto, molto, molto depressa in quel video. E si vede pure vabbè non importa quindi se volete andare quel video se non l'avete mai visto ve lo lascio linkato dove ho iniziato diciamo il mio approccio al Zero Waste dico magari un po' di boiata in quel video quindi sì, si impara si impara crescendo sì e quindi oggi voglio parlare di co com'è stato quest'ultimo anno cosa ho imparato dal Zero Waste cosa non ho imparato quanti mental breakdown ho avuto e cose simili ecco allora primissima cosa devo dire che quest'anno è passato molto in fretta, onestamente, per quanto sia stato un anno di merda, il 2019 intendo um, oddio, siamo nel 2020, quindi il mio primo video pubblicato nel 2018, fine 2018 um, la parte Zero is diciamo che mi ha aiutato tanto a cambiare tante abitudini quindi diciamo che non è stato facile per certe cose, perché magari erano anni che ero abituata a una certa cosa, quindi quando cambi abitudini non è mai facile, però il Zero Waste non, non è nemmeno una cosa che um, è tutto rosa e fiori, nel senso che ci saranno sempre comunque delle rinunce che dovrai fare se vorrai farle, Uh, però comunque non esistono delle regole precise non è che se tu non fai tutto allora sei meno zeroes di chi magari fa tutto ma che ne so mangia carne o fa tutto ma usa la macchina tutti i giorni uh, i piccoli cambiamenti hanno comunque un certo impatto ed è sbagliato perché vedo comunque tanta gente dire questa cosa eh vabbè ma cosa vuoi che cambi se una persona non chiude l'acqua del rubinetto Uh, cambia perché a lungo andare, cambia, <ride> a lungo andare sono piccoli gesti che però uh, fanno la differenza come pure la semplice cosa di avere la borraccia d'acqua e non comprare le bottiglie di plastica tutti i giorni una cosa che io facevo sempre quando ero all'università, io all'università soprattutto alla triennale avevo sempre la bottiglia di plastica e la compravo quasi tutti i giorni, la riempivo magari qualche volta però poi con la bottiglia c'è schifo effettivamente, in estate poi l'acqua tipo si riscaldava un sacco e non mi è mai passata per l'anticamera del cervello di avere una cacchia di bottiglie riutilizzabile perché sono cose alle quali tu non pensi perché sei abituato a certe comodità ma non pensi né allo spreco di soldi né allo spreco di plastica né a niente perché non... No, non perché non ti interessi, ma perché effettivamente non sono cose di cui la gente parla. Io perché ho iniziato il Zero Waste? Ho iniziato il Zero Waste perché, vabbè, era un brutto periodo della mia vita in cui um, volevo concentrarmi soltanto tranne che risolvere i miei problemi, ecco, mettiamola così. Quindi avevo iniziato, mi era comparso un video Zero Waste a caso nella mia timeline. Allora, io seguivo già comunque persone come Naki. Uh, che lei comunque è vegana e parla principalmente di quello del yoga però parla anche di, di, di zero waste e persone come Carotilla che lei parla a uh, uh, uh, uh parla principalmente di uh, moda sostenibile, però comunque parla anche di, di cose inerenti allo Zero Waste e seguivo anche, cioè seguo tuttora queste persone per dire, e seguivo anche Francesca Boni principalmente perché lei aveva fatto dei video sul Canada e mi piaceva tanto come personalità e poi anche lei si è messa a parlare di uh, moda sostenibile. Quindi diciamo che seguendo certe persone che iniziano a parlare di certi argomenti uh, inizia a interessarti anche tu poi non è detto che tu voglia fare questi cambiamenti però solo l'interessarti a certe cose ti fa capire che effettivamente tu queste cose non le conoscevi, tipo anche la moda sostenibile io la, la roba del fast fashion cioè i miei primi cambiamenti che ho fatto sono stati tipo il passare al cruelty free perché anche quello non ci ho mai pensato il cruelty free cioè le cose che sono testate sugli animali non ci pensi se tipo oh che bella questa palette che bello questo fondotinta quando effettivamente non, uno non guardi gli ingredienti due non sono testati non sono testati tre che tipo di compagnia è tutte queste cose qua non ci pensi perché che bello il rossetto um, quindi la prima cosa che ho fatto è stato effettivamente il cruelty free che non è stata una cosa difficile da fare e on onestamente è una cosa davvero difficile da fare passare al cruelty free quando ci sono un sacco, un sacco di compagnie che sono uh, cruelty free. Uh, oltretutto voi che magari vivete in Italia siete ancora più fortunati perché ci sono brand come Neve Cosmetics, Mulak, uh, come si chiama l'altro, Nabla, che sono tipo dei nomi che conoscono pure gli stranieri, onestamente soprattutto Nabla lo conoscono pure qua in Canada. Um, che sono cruelty free e se non mi sbaglio forse sono pure vegan. Quindi diciamo che non è difficile passare al cruelty free. È una cosa che uh, trovo esagerata, cioè mi, mi viene da ridere quando la gente dice eh vabbè però mi piace troppo Mac. E dai eh, che ci sono mille brand al mondo. <ride> Quindi diciamo che quello è stato il primo passo che ho fatto per oltretutto, vabbè, bo la borraccia in realtà è stato un cambiamento non fatto con Zero Ace, ma con il Canada. Quando sono arrivata in Canada ho visto che tutti avevano la borraccia e tutti avevano la cosa per il caffè e siccome è da brava studente che stava sempre all'università <ride> ed era poraccia mi facevo tutte le mie cose a casa, tipo prepararmi il pranzo, farmi il caffè, mettermelo nel thermos, prendermi l'acqua, tutto quanto. Era proprio per evitare di fare certi sprechi di soldi. Non pensavo al fattore, oh spreco non spreco plastic perché non ci pensavo in quegli anni. Stiamo comunque parlando di 4 anni fa. Quindi diciamo che questi cambiamenti sono stati fatti quasi per bisogno ed è divertente pensarci per lo stesso tempo è tipo ma per fortuna che sono stati fatti per bisogno poi anche quando ho iniziato a lavorare andavo sempre al lavoro avevo sempre il mio pranzo pronto perché non mi andava di andare sempre a sprecare soldi per mangiare quando potevo benissimo farmi una pasta a pomodoro a casa e andare al lavoro quindi eh, questi certi cambiamenti erano già stati fatti nella mia vita inconsciamente eh, cioè inconsciamente nel modo di dire che non li ho fatti perché avevo un certo bisogno Uh, poi però col Zero Waste ho iniziato a informarmi su tante cose uh, allora io sono una di quelle um, che o se fa tutto o non se fa niente che non è, non credo sia l'approccio più sano alla vita, ecco perché all'inizio l'ho trovato molto difficile zero waste, proprio perché io facevo tutto e, cer e certa gente non faceva niente, ok uh, quindi questa cosa mi frustrava tanto, questa frustrazione è durata comunque tanto, finché non ho capito che effettivamente pure se io dico alla persona guarda che questo danneggia bla bla bla bla bla, anche se non ci pensi bla bla bla, se quella persona fregherà qualcosa lo farà, se quella persona fregherà niente non lo farà, quindi io, io anche adesso continuo a a parlare di certe cose che per me sono ovvie, ma non sono ovvie per tutti, eh, proprio per questa cosa che la gente non ci pensa finché magari non lo sente, non lo legge e non lo vede da qualche parte. Um, non è che la gente è scema, cioè è semplicemente... Non possiamo sapere tutto nella vita, ecco. Quindi eh, diciamo che all'inizio c'era un po' la frustrazione di dover fare tutto e farlo bene, e la frustrazione di voler che anche gli altri prendessero il tuo esempio, cosa che non è successa. Parliamo tipo anche nel, che ne so, non voglio, cioè, anche di persone che comunque mi sono amici che possono benissimo mandarmi un messaggio su whatsapp dicendomi senti ma tu che cosa fai per questo? ci sono state persone che mi hanno scritto dicendo ma tu cosa fai per fare questo questo questo? qual è la tua soluzione a questo? eccetera eccetera eh, poi ho iniziato a parlarne tanto su Instagram, a parlarne tanto su YouTube però eh, non è detto che i miei conoscenti mi guardino su YouTube non è detto che la gente legga tutti i papiri che scrivo su Instagram quindi alle volte era frustrante vedere che c'erano delle cose così semplici da poter fare e comunque non, non volevano farlo o non gli interessava farlo quindi dopo un po' ho deciso di eh, eh, sbattermene nel cazzo detta proprio eh, con il francesismo perché ho capito che non andava bene per la mia sanità mentale di pensare che quello che faccio io dovessero farlo tutti, perché effettivamente non a tutti frega. E' è stato difficile accettarlo, però non a tutti frega, eh, non a tutti interessa. Ehm, quindi diciamo che io ho deciso semplicemente di parlarne, sia perché mi sentivo sola in questa cosa, ehm, nel senso mi sentivo sola perché... Eh, volevo parlare di queste cose ma non è che potevo scrivere ai miei amici senti ma lo so che ho scoperto questo nuovo shampoo solido ma pazzesco quindi diciamo che eh, volevo parlarne con qualcuno proprio per non <ride> sentirmi meno solo in questo percorso percorso? percorso e ho iniziato effettivamente a parlarne su YouTube, a parlarne su Instagram E su Instagram, su YouTube ma soprattutto su Instagram Ho trovato comunque persone che si interessavano alla stessa cosa Una mia cara amica di YouTube che è la stronzetti Charlotte Anche lei ha iniziato a fare video sull'argomento Quindi ogni tanto noi due ci parliamo, cioè ci parliamo comunque anche su WhatsApp e tutto Parliamo di avere qualcuno con cui parlare di queste cose Anche se sembrano stronzate, sono comunque conversazioni che... Vuoi avere con qualcuno che capisce perché ha fa fatto lo stesso percorso ed è una cosa che ti fa sentire meno sola. Quindi eh, diciamo che eh, questo, mh, cioè tutto il mio percorso Zero Waste mi ha aiutato sia a fare cambiamenti nella mia vita sia ad approcciarmi più diversamente a certe cose, eh, anche in generale come io mi approccio alle cose, il Zero Waste comunque mi ha, mi ha aiutato a capire che devo approcciarmi in maniera diversa del tipo quindi diciamo che ho deciso semplicemente di migliorare questa parte del evitare di pensare che a tutti freghi di ciò che faccio che tutti pensino che io stia facendo qualcosa di buono perché non tutti magari pensano che io stia facendo qualcosa di buono l'importante è che io pensi che ti stia facendo qualcosa di buono io penso di stare facendo la differenza eh, poi se posso aiutare gli altri perché comunque c'è tanta gente che da quando ne parlo su youtube su instagram mi scrivono sempre mi chiedono ma tu cosa fai ma che shampoo usi, ma cosa usi per strutturare ma cosa fai? Babbo bla, bla, bla, e io sono felicissima di rispondere a tutte queste persone, cioè mi fa piacere perché la gente pensa a me come riferimento per questo per quest argomento. Quindi, eh, questo mi ha fatto avvicinare, a, a cioè mi ha fatto conoscere anche gente su Instagram, mi ha fatto conoscere gente su Twitter, ehm, che è molto bello, è molto bello. Quindi, questa cosa mi ha fatto sentire meno sola, quindi ho iniziato a vedere Zero Waste con. Ehm, con, cioè ho iniziato a vederlo con una visione migliore ecco. quindi poi pian piano sono passata a fare altri cambiamenti cioè del tipo oh, sono diventata vegetariana che per qualcuno uh, può sembrare una cazzata che non salverà il pianeta bla bla bla io come ho già detto di questo argomento non ne voglio più parlare perché um, c'è troppa polemica, cioè tu osa parlare di essere vegetariana la prendono tutti come uh, un attacco personale perché tu Magicale. e ah, vabbè e niente shhh quindi eh, sono stati, questo è stato un cambiamento enorme, cioè nel senso comunque è un cambiamento enorme dopo 26 anni di vita che eh, sei abituato a mangiare in un certo modo poi passi comunque a un'alimentazione in cui devi anche pensare un po' di più a quello che stai cucinando. Um, quindi anche quello non è stato facile però allo stesso tempo come vi ho già detto lui mangia quello che mangio io quindi a casa noi mangiamo vegetariano alle volte anche vegano e tutto quanto quindi mi aiuta il fatto che lui mangi le stesse cose che mangio io <ride> non dico che tipo se, se ci avessi del prosciutto in frigo sarei tentata e quindi oh my god no non è questo, semplicemente mi fa piacere perché ti senti anche eh, sostenuta eh, in questo percorso quindi è, è, è molto bello, è molto bello poi ho iniziato a pensare alle cose più stupide, tipo non lo so, tipo gli smalti, cioè io so che si può sembrare una cosa stupidissima, però anche lì quasi tutti i brand che esistono di smalti testano sugli animali, quindi già per principio tu parti con, ah, quindi non posso comprare gli smalti, woohoo! Uh -huh. In realtà ho trovato, del, ho trovato un brand che fa degli smalti 85% naturali perché comunque hanno alcune cose chimiche, ecco, um, e sono degli smalti molto validi e io ho tipo due smalti in casa, ma come vi vedete io tengo le mie unghie naturali da, uh, sa, da forse dall'estate scorsa. Onestamente quando è arrivata l'estate, uno perché non c'avevo mai tempo di guardare le mie unghie le mie unghie comunque crescono molto in fretta quindi se io volevo avere delle unghie curate basta che le lasci crescere e fine, non serve che io mi metta a fare chissà che mi sono fatta le unghie al matrimonio ma le ho fatte naturali proprio per il fatto che prima mi facevo il semi permanente avevo anche il kit per fare le cose semi permanente perché giustamente il semi permanente dura tanto quindi tu sei là per 3-4 settimane che non ci pensi, però le mie unghie purtroppo crescono molto in fretta quindi anche il semipermanente. Dopo due settimane dovevo già rifarle e giustamente uno devi usare comunque cose iperchimiche, due devi starla almeno un'oretta, due per farle se vai dall'estetista sono comunque soldi, non è detto che lo usi lo prodotti non testati sugli animali o robe simili, ecco. Quindi diciamo che queste sono cose che ti fanno un po' pensare, e dici ma effettivamente a me cambia qualcosa di non mettere lo smalto sulle unghie, o semplicemente metterlo, che ne sono in occasioni così, tipo se proprio vuoi mettere lo smalto. Quindi eh, ho smesso anche di farmi le unghie, cioè di farle, nel senso ogni tanto vado dall'estetista solo per farmi fare la manicure normalissima del tipo pulirle e, e fine, cioè non.. Eh, io onestamente ho iniziato ad apprezzare le mie unghie al naturale ed è una cosa che mi fa piacere perché boh. È una cosa a me per cui preoccuparsi, cioè mi preoccupa quando vedo che magari ho troppe troppellicine andrebbero un po' pulite, ecco. Quindi anche là, cioè semplicemente vado dall'estetista, mi pago una manicure semplicissima dove mi pulisce e fine! fine. Non è morto nessuno, però sapete, so questi sono cambiamenti che ognuno decide di fare, cioè, secondo me ci sono cose più importanti che si possono fare eh, che, non far, non, che rinunciare a farsi le unghie col gel, che sì, ok? mega tossico come cosa, quindi vabbè, uh, però nel senso se una, uh, se una persona si fa le unghie col gel ma poi fa un botto di cose nella vita, <ride> nella vita in generale, ha fatto tanti cambiamenti, c'è cioè una persona del merda solo perché decide di voler avere le unghie curate, cioè è proprio una cazzata, uh, un po' come io, cioè io mi trucco alla fine, ho comunque prodotti per il trucco, comunque continuo a comprare trucchi, ma anche là mi limito ad avere uh, poche cose ma buone ecco tutto qua quindi diciamo che non è che il zero che significa che devi iniziare a vestirti con i sacchi di patate cosa che non è sicuramente stata difficile è stato il cambiamento um, cioè rinunciare alla fast fashion che è stata una, anche là, una delle prime cose che io ho fatto perché avevo visto il documentario di True Cost, ne avevo parlato di queste cose, vi lascio il video comunque se vi interessano, se non avete visto comunque c'è una playlist che si chiama Blue Zero Waste, quindi potete andare a vedere tutti i video che ho fatto in passato, se siete nuovi, se non li avete mai visti. Uh, quindi anche quello, non è stato difficile perché non sono mai stata una grande shop a shopaholic come l'ho già detto um, qua a Montreal sono molto molto fortunata perché ci sono tantissimi negozi dell'usato tantissimi uh, thrift shop però in ogni caso ci sono un sacco di piattaforme sì, nel 2020 ci sono un sacco di piattaforme online puoi comprare i vestiti uh, usati anche online, c'è di pop uh, c'è anche marketplace addirittura, quindi insomma uh, non è difficile rinunciare alla fast fashion e anche là è un'abitudine che ci siamo creati è una cosa che è facile andare ad HM perché HM è là, Zara è la Mango è la, quindi è facilissimo andare a fare shopping perché io devo dare i miei soldi alle catene uh, etiche bla bla bla bla, non ci siamo capiti. Um, quindi diciamo che anche la, un cambiamento sicuramente non è un cambiamento facile um, perché comunque se vuoi qualcosa di nuovo cioè metti che non lo so hai, una, hai la laurea ok. vabbè io mi sono già laureata sono a posto però nel senso metti che hai una laurea e dici ah ma io vorrei qualcosa del nuovo per la mia laurea prima cosa è il pensiero che è sbagliato nel senso sicuramente puoi guardare nel tuo guardaroba sicuramente c'hai qualcosa che puoi indossare senza comprare un'altra cosa nuova per la laurea però a prescindere nel senso um, se proprio, se proprio di, il problema è solo quello nel senso che eh, ma io se voglio comprare qualcosa di speciale per una certa occasione, non ho tempo di andare nei negozi dell'usato, non ho tempo di comprare online, getter, Ok, posso capire, però allo stesso tempo um, ci sono altre soluzioni: del tipo guardare il tuo guardaroba bellissimo, farti prestare qualcosa uh, o comprare usato, cioè andare nei negozi perché sicuramente sai quando ti lauri, sai quando c'hai un matrimonio, vai nei negozi con l'argo anticipo. Quindi anche là è tutta questione di mentalità, tutta questione di comodità perché la gente si è abituata a un certo comfort, ma um, parlo, parlo anche per me stessa, nel senso ci siamo abituati... Um, a un certo comfort di avere tutto pronto, pappa pronta ecco, quindi è molto difficile passare ad altri cambiamenti uh, l'unica cosa che non, non mi piace della mentalità di bla bla bla è che tanti pensano che se tu sei e stai imponendo il tuo stile di vita un po' come quando sei vegetariano tutti pensano che se tu dici sono vegetariana wow wow wow non impormi il tuo stile di vita oh my god quindi diciamo che ehm, anche là se, se, se, ti senti un po' buttato giù perché dici non ti ho detto niente cioè, ti ho solo detto che boh non mi compro la bottiglia di plastico o non vado da, da McDonald's perché non voglio darmi i soldi a questa catena e quindi anche là è molto difficile io spero che questa sia una spero che il 2020 porti men... tanto, tanto cambiamento di mentalità <ride> um, però nonostante tutto vedo comunque che c'è tanta gente che fa del suo meglio c'è tanta gente che ne parla c'è molta più gente che ne parla rispetto a quando avevo diciamo, iniziato io a interessarmi all'argomento poi ogni tanto abbiamo l'impressione che oh, ho iniziato ad interessarmi adesso ovunque vedo questa cosa però in realtà è veramente che nel 2019 ho visto tanta più gente parlare della cosa e tanta gente che mi ha detto che loro stanno facendo i cambiamenti grazie ai miei video grazie alle cose che scrivo io ero tipo nei lacrime, i fiumi di lacrime quando la gente mi dice queste cose e voglio dire per concludere perché anche questo video è diventato lungo santa, è che comunque quest'ultimo anno um, non è stato facile da tanti punti di vista nella mia vita personale però allo stesso tempo il Zero Waste mi ha aiutato sempre perché mi ha fatto capire che comunque là fuori c'è gente che gli importa di queste cose c'è gente che fa le stesse cose che faccio io c'è gente che cerca di fare le stesse cose che faccio io io faccio le stesse cose che certe gente fa insomma tutto un circolo Um, e mi fa piacere quindi mi fa sentire meno sola rispetto a come mi sentivo io all'inizio ecco diciamo del mio percorso uh, ci sono stati cambiamenti non facili ci sono stati cambiamenti molto facilissimi del tipo che boh, ho detto ma per scusa ma perché sta cosa deve essere così un grosso problema quando si può fare click e fine e, e niente, sicuramente ci sono stati degli scivoloni che ho fatto. Ci sono stati degli sbagli che ho fatto. Ho imparato dagli sbagli. Ho imparato a capire, a, a capire che, non so, a controllarmi anche meglio. Perché anche a me, ogni tanto, non è che sto a dire ah io ho rinunciato a fast fashion cioè sono top top top ogni tanto mi capitava di andare con le amiche nei centri commerciali dove io non andavo quasi mai perché giustamente ci sono solo catena fast fashion e ogni tanto sai so entra nei negozi e dici che bello questo vestito perché comunque solamente stiamo siamo comunque umani, nel senso guardiamo, e siamo tipo bellissimo. Poi giustamente ero tipo no, no, no, no, no. Cioè, tipo, torniamo un po' alla realtà nel dire no, no, non ne hai bisogno. Cos'è HM, ricordiamoci cosa fa nella vita, no, no, no. Quindi diciamo che alle volte era, era un po' un. non dico una battaglia perché stiamo esagerando, però nel senso ogni tanto era difficile nel perché non ti sentivi normale mettiamola così perché dici esci con le tue amiche stanno là a far provarsi cose bla bla bla bla bla e poi tu sei là tipo aspettate ma io non compro fast fashion quindi alle volte uno ti senti tipo che vorresti dire a queste persone vi prego non sostenete le fast fashion oppure vi ti prego non comprare questo prodotto che è stato sugli animali ma allo stesso tempo uh, mi, mi, mi sentivo un po' una rompicoglione a fare questi discorsi quindi tipo se io dicevo guardate vengo con voi ma non compro perché non sostengo queste catene loro mi chiedevano il motivo, glielo spiegavo ma non stavo là a dire oh maledetta stronzo io non esco più con te <ride> quindi diciamo che eh, io vado cioè se devo andare con la mia BFF da H&M perché le vuole prendersi tutti i vestiti in saldo sicuramente mi sentirei male perché dico <ride> lo sai benissimo i miei, eh, come si dice Um, i miei principi e tutte le cose per cui c'è cioè che penso ma allo stesso tempo non posso star là a obbligare le persone a pensare la stessa cosa come me oh, che crescita pazzesca quindi diciamo che questa mentalità l'ho cambiata un po' nel, nel senso del capire che chi vuole cambiare lo farà chi non vuole cambiare non lo farà quindi è inutile imporre le proprie opinioni, quindi io parlo di certe cose solo se me lo, mi vengono chieste oppure c'è comunque sui social, sulle robe, parlo delle cose e un, ognuno può leggere la cosa accettarla o ignorare ciò che dico guardare mm. i miei video e dire sta qua diciamo un po' dove cassate va benissimo, va benissimo questa cosa ho imparato ad accettarla eh, ogni tanto mi girano i coglioncelli però, <ride> però però si impara anche così e niente, questo video um, sembra molto confusionario cheat doina ogni video e niente, spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere voi però se avete fatto dei cambiamenti nella vostra vita, quali sono i cambiamenti che avete fatto nella vostra vita uh, le cose più facili, le cose meno facili che avete dovuto cambiare così che um, siamo tutti insieme tutto un club, tutto un club di disagiati uh, noi ci vediamo la prossima volta